Victoria Silvstedt, età, altezza, fidanzato e vita privata della svedese. Victoria Silvstedt vita privata, età, altezza. Fidanzato e curiosità sulla modella svedese. Victoria Silvstedt è la svedese più amata in Italia. Modella, attrice, cantante e showgirl oggi ha 43 anni, è nata il 19 settembre 1974, ed è alta 180 cm. È diventata famosa per alcuni concorsi di bellezza e per un servizio a luci rosse su Playboy. Successivamente ha recitato in diverse pellicole fino ad arrivare in Italia, dove si è fatto notare nei film comici e nei famigerati cine panettoni. La sua notorietà a livello mondiale è aumentata nel 1995, dopo un intervento chirurgico di mastoplastica additiva. Un'operazione che, come dichiarato dalla diretta interessata, le ha cambiato la vita e l'ha resa decisamente migliore, punto non solo cinema. Nel corso del tempo, Victoria è stata protagonista di un reality sulla sua vita sul canale E. E ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2013 come ballerina per una notte. In più nel 1999 ha inciso un album dal titolo Girl On Terum. Dal 2014 cura invece un blog svedese intitolato Expressen. Victoria Silvstedt ex marito e fidanzato, la vita privata della bella svedese. Cosa si sa invece della vita privata di Victoria Silvstedt? La showgirl è stata sposata per ben sette anni con il giornalista sportivo Shri Brange. Quest'ultimo è un cronista della CBS ed è stato a lungo impegnato con la svedese fino a quando una profonda crisi non li ha divisi e portati al divorzio. Archiviato quel matrimonio, la Silvstedt si è poi fidanzata con il miliardario svizzero Maurice Dabba. Quest'ultimo possiede un ingente patrimonio immobiliare e ha conosciuto l'attuale fidanzata grazie a degli amici in comune. La relazione dura ormai da tempo anche se i due non sono ancora riusciti ad allargare la famiglia. Victoria non ha mai nascosto il desiderio di voler avere dei figli ma per ora non è riuscita a diventare madre. È però zia della piccola Lisa, figlia della sorella. Una bambina di 4 anni che è molto legata a Vittoria. Victoria Silvstedt Modella svedese, Curiosità sulla showgirl e attrice. Victoria e il fidanzato Maurice convivono a Monte Carlo, dove conducono una vita lussuosa. A Monte Carlo sono residente da tre anni dopo tredici anni negli Stati Uniti. Il problema è che qui non ho tanto spazio per i miei vestiti, la cucina è piccola, ma non la uso mai, vado quasi sempre al ristorante ha raccontato la Sylvested qualche tempo fa.